Live social, carissimi amici e ascoltatori, siamo di nuovo in compagnia dell'avvocato rotale Maria Capozza. Andate numerosissimi a visitare il sito web rotalawyer.com. Cosa troveranno gli ascoltatori al suo interno? Eh, troveranno intanto tutti i miei recapiti e gli argomenti eh, diciamo che su, di cui mi, mi occupo, che sono il diritto canonico, eh, matrimoniale, penale, patrimoniale e diritto del lavoro, ma anche le cause di mobbing e il, mh, tutela del whistleblower, in quanto io per la mia precedente esperienza lavorativa eh, sono un whistleblower e mi sono occupata per, in modo particolare di anticorruzione e appunto della tematica delle denunce, quindi chiaramente il diritto del lavoro mobbing e poi troveranno articoli attinenti a questi argomenti che potranno commentare, anzi invito a commentare e a creare un canale diretto con me per approfondire qualunque questione. In più ci sono le rassegne stampe, foto insomma, della mia attività professionale ma anche sociale perché sono molto attiva nel, in tutti, nel terzo settore in tutti gli ambienti ecco, sociali. Ecco. Complimenti davvero, un ricco contenuto, visitate il sito rotalovia.com Grazie ancora, un saluto. Grazie.